alla piazza dell'aiuntamento centro culturale da questa prospettiva è la prima volta che stiamo girando un video naturalmente non siamo né una bicicletta né un motorino siamo tutto elettrico e, e stiamo girando giochino eccola <coughs> Bene, Manuel devi andare e... Arriba. Tu retto, alla schierta e... No, a ieri. piano E fai sempre il paesino, tu puoi camminare qua, non devi camminare sulla strada, sennò no che gusto c'è. Andiamo piano piano. Andiamo a vedere il teatro. Eh? Parco gioco dei bambini. Sì, bellissimo. Progetti speciali e la nostra carosella in compagnia di Manuel, il nostro amico. Vi facciamo vedere il teatro. Bene.